Sei un imprenditore digitale o un professionista del web e ti occupi principalmente di e-commerce diretto o indiretto, di self-publishing, di dropshipping, di tutto quello che è possibile implementare unicamente ed esclusivamente via web. Uh, immagina per un secondo come sarebbe bello non dover arrivare alla fine dell'anno e fare i conti con le tasse, con le imposte, con la percentuale di uh, imposizione sul fatturato, sull'utile che ogni anno il, il fisco ti, ti costringe a versare. Consideriamo oggi che il 42.0 4% di uh, pressione fiscale Il rapporto al PIL uh, si, uh, per me consente, diciamo, obbliga l'Italia a classificarsi come una delle peggiori giurisdizioni dove dove fare impresa, dove fare business. Quindi immagina per un secondo se riuscissi ad evitare questa pressione fiscale impressionante, se riuscissi a non rispondere banalmente al commercialista che ti chiama ogni 2x3 per, per dirti che devi versare l'IVA, l'IPEF, l'IRAP, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe un mondo meraviglioso in cui evidentemente avresti più soldi, più tempo e più risorse da investire all'interno del business, ma sicuramente riusciresti a migliorare anche la qualità del, del tuo tempo, oltre a quella della, della tua della tua impresa e invece purtroppo devi ogni anno fare i conti con un'amministrazione finanziaria che eh, ti porta all'esasperazione, ti porta letteralmente all'esaurimento nervoso perché puntualmente ti trovi a dover fare i conti soprattutto in questi anni magari con il limite del forfettario e quindi sei lì lì che non sai se fatturare di più perché se perdi il forfettario poi scadi nell'ordinario quindi dalla tassazione agevolata praticamente più che decubbichi l'imposizione L'imposizione fiscale, l'imposizione a livello sia di imposte sui redditi che a livello di. Di contribuzione, quindi sei lì che non sai se sfruttare il forfettario per un anno, magari massimizzare il tuo operato all'interno di un unico periodo di imposta e poi chiudere, o se cercare il scamotaggio appunto per evitare di superare questo limite, che detto tra noi tra l'altro è un limite ridicolo nella misura in cui se, fai, se sei un commerciante, se ti occupi di e-commerce soprattutto in diretto, sai perfettamente che se hai un magazzino fisico a terra 65.000 euro di merci eh, rappresentano un ben magro utile da parte di eh, soprattutto un commerciante, navigato. Ecco, la buona notizia è che esistono alcune strategie di pianificazione fiscale da prendere in considerazione, che ogni imprenditore, soprattutto quelli digitali, dovrebbero soprattutto in periodi come questo prendere in considerazione, con delle conseguenze ben specifiche a seconda di quella che andiamo ad applicare, alcune delle quali potrebbero significare per te la salvezza. In cosa consistono e come si sviluppano queste tre strategie? Te lo dico tra un secondo. Quali sono allora queste tre strategie, queste tre macro strategie di pianificazione che qualsiasi imprenditore e oggi soprattutto gli imprenditori digitali dovrebbero prendere in considerazione prima di continuare ad andare avanti imperterriti? Nel, nel fatturare o nel non fatturare per evitare la tassazione all'interno della penisola italiana. Ebbene, sono tre macro strategie piuttosto ovvie, piuttosto um, alla portata di tutti, ma su cui oggi voglio invitarti a, uh, a riflettere. La prima strategia, diciamo la busta A o la porta numero uno, è quella che uh, ti, uh, ti dice, ti conduce a rimanere in Italia. Quindi il tuo business è completamente italiano, i tuoi clienti sono assolutamente completamente italiani, i tuoi fornitori sono completamente italiani. Tu sei cittadino italiano fiscalmente residente in Italia. Non hai nessuna intenzione di spostare la tua residenza fiscale e, ehm, e quindi sei costretto, tra virgolette, o addirittura, o assolutamente, cioè hai nella volontà di voler rimanere all'interno dell'Italia. Che a volte insomma, è una strategia che può pagare perché magari il radica, radicamento. Al terreno, pensiamo ai grandi distretti industriali italiani insomma, che nel tempo hanno costruito dei marchi fortissimi e che non avrebbe senso come dire, spendere al di fuori del territorio che hanno il loro valore proprio perché vengono dal, dal made in Italy, quindi è una strategia che può avere senso soprattutto se in, in in grande, ma se sei piccolo rischi di farti male perché se la tua unica pianificazione fiscale a questo punto è andare a vedere come massimizzare la deducibilità dei costi o la deducibilità dell'IVA e quindi andiamo ad applicare tutta una serie di norme che per quanto legali sono eccessivamente aggressive e quindi che ne so andiamo a portarci in bilancio o in conto economico delle delle spese che non sono assolutamente inerenti, quindi il giochetto delle royalty legate al marchio, piuttosto che andiamo ad aumentare la riducibilità di beni personali non perfettamente inerenti. Ora, per quanto, e lo ripeto, uh, questa applicazione sia frutto di norme assolutamente regolamentate e perciò legali, questo non, ehm, non prescinde, dal, non, no, non crea comunque problemi nella misura in cui mi trovo il fisco a, a bussarmi alla porta perché sono tutte norme aperte alla discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate, degli uomini del fisco. Quindi chiaramente eh, per quanto mi stia muovendo sul, in principio di, di norme di diritto tributario potrei dovermi fare i conti con l'amministrazione finanziaria, in quanto la prassi è estremamente potente, l'amministrazione finanziaria italiana è una delle più aggressive del mondo, potrei dovermi comunque potrei trovarmi nella situazione di dovermi giustificare e molto spesso soprattutto in Italia mi trovo nella situazione soprattutto anche di poter perdere le discriminazioni da parte dell'agenzia delle entrate e quindi tutta la mia pianificazione, tutto quell'impianto di norme che ho messo in piedi di escamotage che ho messo in piedi per massimizzare o minimizzare la base imponibile va in fumo e io mi trovo questo problema tra l'altro per più anni di imposta nella misura in cui dovete sapere che quando il fisco viene e vi contesta un singolo periodo di imposti trova qualcosa che non va. In automatico vi riprende a tassazione lo stesso problema, la stessa, la stessa casistica in tutti gli anni poi di imposta successivi, finché si trova per esempio la stessa metodologia di pianificazione nel corso degli anni anche successivi. Quindi da un anno singolo periodo di imposta mi trovo una possibile contestazione anche per i quattro periodi successivi di imposta, eccetera, eccetera. Questa è la porta numero uno, quindi che dal mio punto di vista ha senso per i grandissimi per chi ha necessità di sfruttare il made in Italy, ha meno senso per chi può fare tutto, diciamo, in proprio, magari anche senza di a un fatturato non eccessivamente elevato, ma che supera i 65.000 euro in ogni caso. La porta numero 2, la busta B, è quella che invece ti permette di tenere un piede in Italia, quindi la seconda delle tre macro strategie di pianificazione fiscale, è quella che ti permette di tenere un piede in Italia e un piede all'estero, quando è che possiamo riflettere su una strategia del genere e quindi cercare una struttura, magari con una holding di base italiana, che mi permetta di massimizzare, di minimizzare la base imponibile massimizzare il carico fiscale invece al di fuori del territorio della penisola italiana? Allora, questa è chiaramente una delle domande che mi fanno anche più spesso. È lecito, è legale? Sì, lo è. Ci sono delle normative da rispettare assolutamente, antiabuso generale e anche specifiche, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ma quando è che posso veramente in considerazione una strategia del genere, quando è che io rimanendo in Italia posso pensare a un'impalcatura esterofila che mi permetta in qualche modo di ridurre legalmente il carico fiscale? Ecco, e questo è il mio consiglio, poi, invece, a chi si trova in, in questa situazione, cioè nella situazione in cui il mercato italiano va bene. Uh, e comincia a facciarsi all'estero comincia a ragionare sulla possibilità di offrire i propri prodotti i propri servizi anche all'estero quindi banalmente uh, traducendo la, uh, la propria presenza social la propria presenza internet in inglese e chiaramente tramite piani di SEO cercare di capire se c'è spazio per i propri servizi è molto più semplice ancora per alcuni prodotti al di fuori del territorio della penisola italiana perché quando io vado ad affrontare a, um, a cercare di capire se c'è spazio per me anche all'estero e metto in considerazione che il mio fatturato sarà fatto in parte anche dai mercati esteri e allora si aprono le possibilità di poter mettere fisicamente, giuridicamente, fiscalmente un piede al di là della penisola questo evidentemente mi permetterà immediatamente un risparmio fiscale perché non c'è nessuno che tassa come l'Italia per cui già se riesco ad aprirmi una holding piuttosto che una trading operativa in paesi come l'Inghilterra, Irlanda, Malta solo per citare quelli di Law che sono di semplicissima incorporazione perché tendenzialmente non devo passare da un notaio, ci metto due minuti sia ad aprirle che a chiuderle, facciamo attenzione anche ai problemi della liquidazione, questo magari lo affrontiamo in un altro video, ecco che allora immediatamente si riduce il carico fiscale, perché diventa legale come, come uh, ipotesi di strategia di pianificazione fiscale? Perché avendo anche un mercato estero io riesco a giustificare parzialmente la mia presenza giuridica anche su mercati più business friendly, diciamo che parlo per esempio in lingua inglese se è evidentemente la prima lingua che mi viene in mente evidentemente l'inglese ma lo stesso vale con se il tuo vuoi espandere il tuo mercato per esempio in spagnolo piuttosto che in portoghese e così via quindi a seconda dei delle fette di mercato e della metodologia anche di ehm, come dire del, di, di asset del, del numero di asset del, del tipo di uh, impostazione del tuo business è possibile pensare a strutture e metà estere, metà italiane, diciamo così, che riescono a quantomeno a ridurre l'impressionante carico fiscale italiano. E poi c'è la strategia numero 3. La strategia numero 3 evidentemente è quella dell'imprenditore digitale che capisce che eh, semplicemente varcando il confine può raggiungere dei risparmi di imposta in Italia assolutamente impensabili, andando a creare, a classificare a contenere il carico fiscale overall, quindi sia quello personale che quello di business, tra una forbice percentuale che può variare tra lo 0 e il 10%. Non sono Uh, come dire, non sono un venditore di fumo, i miei clienti lo sanno, quindi in questo momento sto semplicemente riportando dei dati. È possibile, semplicemente superando il confine italiano e continuando a mantenere tra l'altro la presenza nel mercato italiano. Anche qui va evidentemente fatta un'analisi delle modalità di svolgimento del business. però è possibile raggiungere legalmente, lecitamente, legittimamente un risparmio di imposta che si chiude, cioè una tassazione che va tra lo 0 e il 10%, e quindi un risparmio di imposta evidentemente che va che può arrivare fino al 90, 95, addirittura fino al 100%. Semplicemente varcando il confine io infatti eh, ho accesso a una serie di, eh, di strumenti giuridici, legali e fiscali che mi permettono in maniera assolutamente eh, legale di evitare tutti quei casini che invece mi trovo a dover eh, affrontare se mi trovo in, esclusivamente eh, in Italia. Quindi eh, di queste tre porte, eh, la porta numero 1, la porta numero 2 o la porta numero 3, eh, bisogna chiaramente verificarne la possibilità, sia personale sia economica, sia gli effetti a livello fiscale ma di nuovo anche a livello personale. Ma mai come in questo periodo forse oggi abbiamo il tempo di riflettere e di pianificare anche personalmente quello che possiamo ottenere eh, attraverso delle scelte di medio e lungo termine. Io sono Luca Taglieratera, se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale. Eh, sotto o lasciami un like e noi ci rivediamo al prossimo video